Di, di tutti, tranne che Grutto. Fondamentalmente. Perché non dobbiamo trovarlo. Quindi. Non lo so. Vediamo. Allora, giochiamocela. Giochiamocela normalmente, ragazzi. Perché noi dobbiamo ricordarci che queste sfide hanno senso solo se noi giochiamo con la massima tranquillità. Dobbiamo utilizzare la testa, ma non dobbiamo evitare l'occasione. Ecco. Ricordo sempre questa cosa ai nostri carissimi fan. Che ci guardano da casa, dato che attualmente, ragazzi, siamo in live sul sito viola. Non dimenticatelo, ragazzuoli. I nostri fan dal... ci stanno guardando dal sito viola, ragazzuoli. Tra l'altro, se anche voi volete aggiungervi, la seconda in descrizione. Nella sezione live streaming e iniziate a seguirci. Dato che stasera saremo in live. Come ogni sera, tra l'altro. Eh Quindi, insomma. un fucile a pompa e magari qualche scudino. Prima di iniziare a fare cose. Oh, Pozzette, top, top. Ok, let's go, dai. Allora, qui avevo sentito già lama, tizio, maniac. Ok, non è Groot e questa cosa mi piace. Vado un attimo alla lama che avevo visto. Madonna, cosa ho combinato. Lama, sto facendo un casino. Lama, grazie. Ciao lama, tutto a posto? Ti spiace se ti distruggo? Tizio da fronte, tizio di fronte No ma è un bot, è un bot Sta buggando di un bot e credo che sia La skin della season 4 o 5 Quella che tengo pure io, quella del Del tizio Oh, calmo È, è Bot e si sente Ah no no, ok, da lo skin Mamma mia, non c'è il charged. Come sempre penso di avere il charged E sparo direttamente Solo che col nonno, giustamente, il colpo parte subito Non è a ricarica allora, controllatina veloce, dai, controlliamo velocemente l'ESI, ragazzi, se non troviamo nessun altro, cediamo. Tra l'altro io i materiali ce l'ho, quindi non mi sento neanche troppo in dovere di lutare tantissimo da questo punto di vista. Le cure pure più o meno una pozza da 50, bella fresca, ce l'abbiamo, abbiamo due splash. Mi sento abbastanza a mio agio, dai, mi servirebbe solo qualche arma migliore, perché non comune, non è il top, però ce lo faremo andare bene per ora. Mm, pozza grande lasciata qui, perché? Doppia pozza grande Speriamo che non dovremmo tornare a prenderle in realtà Speriamo che non dovremmo tornare a prenderle in realtà Tizio Ma è un tizio normalissimo Vediamo che fa È sponata una lembo così a ca... Mamma mia che noia però Ovviamente ci ha levato 50 di vita Giusto giusto 50 Bot, bot, bot, bot. Ok, meglio così. Uh, bello questo charger shotgun. Questo me lo tengo volentieri. Dicevo, speriamo che non dobbiamo farci la pozza da 50. Mm, sono per caso un vincente. Ah, va bene, ragazzuoli, ce la facciamo andare bene. Dai, andiamo più alla pozza da 50. Devo capire dov'è l'elicottero. Che credo si sia arenato di fronte. Va bene, uh, andiamo a controllare, raga. Ho preso una Lambo? Due colpi. Due ruote a terra, frate È maniac o sbaglio? Era un maniac, credo proprio che sia sì. Tra l'altro, non molto sveglio Ecco, pozze piccole, quante sono? Una Quindi non ci interessa, fortunatamente In zona mi servirebbe però Una macchina buona Dai, diamoci questa Ah, qua tra l'altro hanno eliminato un tipo e mi è arrivata anche una cecchinata Oh, però questa aveva roba carina Dopo mi torna a prendere te. Oh, questa aveva tutto! Bella, frate Dovrei stare un po' fermo Però ho paura che gli do troppo tempo E che punta direttamente all'headshot Eh non lo so raga Lasciamo stare? Ce ne andiamo? Andiamo a riprendere l'auto Facciamo così Allora dai vediamo un po' ragazzo. Facciamo un attimo un pieno ragazzuoli Ho fatto un parcheggio Che mamma mia Manco alla patente Sono riuscito a farlo così A parte che Io devo fare ancora le guide per la patente Le inizio Boh non lo so Tipo nei prossimi giorni Per farò sapere se mi vado a schiantare raga. Friends farm ci farei volentieri una sosta Lascio un attimo l'auto parcheggiata malissimo e andiamo Easy, dude Ti aspetteremo Ho visto qualcuno, se non sbaglio Fatemi controllare Ah, no, no, ho visto bene, ho visto bene Il mio occhio non mente mai, fratelli Però è un bot Sì, è un cristal bot Bella, dude, non ti offendere Mi ha colpito Che ha fatto Stiamo scherzando? Ragazzi, mi ha colpito Cioè, mi ha dato un colpo Ma dai, come uno stupido ma è stato pure annullato Non mi è arrivato neanche l'animazione È partito e basta Ma mi è dato solo il dat <ride> Ma what, fra? Che cringe <ride> Mi sono fatto fare danno proprio come un carciofo Grazie Omar Ben Fatima Grazie mille, dude Benvenuti ai guerrieri Bella be' Omar Omar è un nome che porto nel cuore Perché è il mio che babbaro di fiducia Oh, oh, oh Che babbaro di fiducia Siamo calmi? Ah, è un bot, ok Beh, a me piace, a me fa piacere incontrare bot Io non mi lamento sinceramente Sono una di quelle persone che, dato che deve registrare Cioè, a me, a me va bene incontrare gente scarsa Cioè, io, io non punto ad avere I pro player e squad Perché è anche Dicevo? Pro player? S'codo In volo, frate che dite, spas oppure... Ah, i poteri, questo me lo devo via. Questo me lo prendo volentieri. Ragazzi, che dite? Allora, ragazzi, spas o charged? Faccio scegliere a voi, dai. La mitraglietta quella la devo prendere a prescindere, sì, per forza, infatti. Fatemi sapere per il fucile a pompa. Sto sparando? Sparano, calmi. Ma che, ma che Ma che è sto cringe nella mia esistenza? Ma io c'ho qui il potere. Scusami, Silver Surfer, ti ho un attimo rubato il potere. Ti offendi se ti vengo a menare? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov Dov Dietro l'albero? No Nella box Premesso? Ah no, è uscito dall'altro lato Ah, ma ha fatto pack. Sorry Sorry, man What you mind? 167 in faccia Ha vinto lo spas Vabbè, andiamoci a piastro spas, dai mi farà male al cuoricino fare questa cosa Ma va bene, va bene Perché sincero, ragazzi, provvedisco Il Charged Ma avete deciso voi, e quindi Dato che avete deciso voi, ragazzi, devo accontentarvi Voglio accontentarvi Allora, allora, e c'è un altro nemico anche lì Oh, certo che Frenzy Farm Da quando si è chiusa la safe è diventata tipo Non lo so, il parco giochi e Insomma, quanta gente, ah, sta pure un tizio là No, no, no, qui là era butta finestra Guardate, perché hai aperto una finestra? Mi arriva una cecchinata in faccia. Vi faccio vedere come mi arriva una cecchinata in faccia. Godo. Uh! Godo, godo, godo. Ma dobbiamo andare fiare quello là sopra, però. Falla a quello là sopra. Questa era una shiuk, ok? Io non sto neanche facendo più caso, a ah. Che skin. Ormai. Ormai la nostra esistenza, ragazzi. Sì. Si è ridotta a questo. Si è ridotta a questo. Però. Uh, non mi faccio arrivare un colpo in faccia, frate. Calmi tutti Oh, uh, questo che c'aveva Ah, addirittura c'aveva questo schifo di combattoro mm, Tu tieni sempre tu, grazie Rifiuto e vado avanti Ma grazie del pensiero Ma Che fa questo tipo? Scusa, ti offendi se ti chiudo dentro? No, eh No, è caduto A serio? Ma do dov'è? Do che stai facendo? Ma in che senso? Ma è Groot! Ma di nuovo, ma no! Ma è Groot di nuovo È Groot di nuovo